Zombie apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti Allora, nuovo video, vlog barra chiacchiericcio, come state? Spero bene, allora, eh, Dunque siccome che ieri ho fatto un video vlog ma l'ho cancellato alla fine perché non so se pubblicarlo o meno perché ho avuto una giornata stra impegnata eh, impegnatissima e quindi non ce l'ho fatta uh, a pubblicarlo anzi non ho voluto per meglio pubblicarlo quindi lo sto riregistrando adesso quindi spero che appunto ah, ci tengo a precisare se questo video vi piace aiutatemi a supportare questo video e soprattutto questo canale mio con un bel like mm, un commento e appunto se vi va appunto mi fa tanto piacere iscrivetevi al mio canale youtube e attivate anche la campanellina per non perdere i prossimi video aggiornamento comunque dunque cominciamo perché siamo già a 4 minuti di registrazione eh, nulla dunque se vi vedete questo outfit perché c'ero da ieri sera anzi da ieri mattina eh, più Um, o anche avevo una kimono una specie di kimono che la metterò o qui o qui non lo so vediamo nel montaggio del video e, e sono vestita praticamente per uscire di casa ovviamente le mie solite nike che non farò vedere nelle, nella, miniatura, cioè non nella miniatura che sto di nell'immagine um, nell che vi passa di qui um, e niente, eh, era per dirvi che praticamente ieri sera, anzi ieri mattina, scusate, sono, sono stata in posta, dalla posta, eh, vabbè, devo fare un sacco di cose di speed, cose varie, pratiche, eh, e quindi non ce l'ho fatta a, a registrare altri video, quindi nulla sto avendo un supporto psicologico perché anzi ho avuto un, sì sto avendo un, ho un supporto psicologico perché raga non ce la faccio quindi ogni tanto ho, ho di un momentino e mi serve appunto avere questi supporti questi supporti anzi questo supporto psicologico che è una mia amica che fa appunto questa, questo lavoro di aiutare le persone a stare bene mentalmente, psicologicamente, non dico che lavoro fa, già avrete capito che lavoro fa e quindi una, una o tre o quattro volte alla settimana viene a, a casa mia a trovarmi perché e anzi usciamo insieme, facciamo varie attività eh, associate appunto ai problemi che io ho e quindi nulla per non stare sempre attaccata al telefono eh, mi dedico anche altre cose non sto solo su youtube ragazze youtube va bene ma ho anche altre cose che io faccio ho altre attività quotidiane che non riguardano solo youtube quindi ogni tanto faccio youtube o quasi sempre youtube ma mi dedico anche altro quindi ragazze ah, no, mi sono dimenticata di dirvi che sto usando sia questo mm, bombo malizia come deodorante che ha lo spray, vedete? Il buchino qua, vedete, lo spray. E, è buonissimo, mi sta veramente. Ops, scusate, stavo per chiudere il video, aiuto, vabbè. Vabbè, okay, comunque, questo è il buon malizia. Scusate se ve l'ho tirato addosso. Non l'ho fatto apposta, ragazzi. Giuro ci mancherebbe solo quello. Non l'ho fatto apposta, ragazzi. Comunque, meglio che lo metto qua perché voglio well, evitare i casini. Poi, questo, scusatemi davvero tanto perché non l'ho fatto giuro apposta. Può succedere, ragazzi. ragazzi. Comunque, Tesoro d'Oriente, vi stavo dicendo. Anche questo qui mi piace un botto. Acqua profumata appunto aromatica, tè verde e verbena, anche questa è molto buona e mi sta piacendo davvero tanto. Vedete, si: sì, tè verde e verbena questa la metto qua perché voglio evitare di nuovo quello sbattimento di scatole che ho fatto prima, nel senso che ho, vi ho dato urto sul telefono, sulla registrazione sul video. Eh, scusatemi per la mia maleducazione ma non l'ho fatta apposta giuro mi è scappato la boccettina del profumo la bottiglietta lo so non devo chiedere scusa avete capito che non l'ho fatta apposta ma ve lo rinnovo le mie scuse non l'ho fatto veramente apposta allora a parte questa parentesi un po' maleducatina che sono stata io oddio perché si vede così scura boh non capisco Boh, non lo so perché si vede così scuro. boh Vabbè, ok così è tornato normale, me lo spero e niente eh, quindi praticamente sono stata in posta poi sono uscita ad eh, andare a un bar ho fatto colazione perché eh, ieri mattina non ho fatto granché bene colazione e dopo che mi ho fatto colazione ho preso un bel caffiuccio come dice Barbara Turso appunto, un bel caffèuccio e dal caffèuccio eh, mi ho mangiato anche un bel cioccolatino che non fa mai male il cioccolato col cioccolato eh, mi ho bevuto un mostro un po' di caffè eh, ho fatto tante chiacchiere sempre col mio, eh, eh, col mio supporto psicologico che è, anzi è la, mia supporto, su, è la mia supporto psicologico perché è una donna che mi supporta mentalmente e chi fa questo di lavoro appunto e... non vi dico nulla perché già secondo me avete già intuito di cosa sto dicendo di che sto parlando se ve lo dico direttamente voi direte ah ma allora tu qui tu là e raga non è una vergogna avere un supporto psicologico no non è una psicologa è di più di una psicologa non è una psichiatra neanche, è una pedago. Ecco, avete già capito. Vi ho dato l'indizio: un una pedago. E eh, eh, non, di non dico altro perché già si è capito. Sì, ragazze, se avete capito bene, se no non lo so cosa dirvi perché appunto questo supporto pedagogico mi serve per ristabilizzare un po' le mie giornate, dare un senso a quello che faccio per non combinare altre stupidate, che non è che ne ho combinato però non va bene quando faccio una cosa fatta male poi ne ripiango le conseguenze e quindi mh, ho dovuto ho, anzi ho preferito avere un supporto psicologico barra pedagogico e voi direte ma perché bisogna di questa? perché raga con le sofferenze che ho avuto, le lacune che ho avuto ho bisogno per forza di un supporto pedagogico ma non avrò forse non l'avrò per tutta la vita se mi comporta bene ce l'avrò, però un paio di cannetto in più. Eh, e poi, se a caso me non hai più bisogno, va bene così, ma per il resto ne ho bisogno per un bel po'. Poi, si fanno le corna, ma, sperando che manchi il più tardi possibile, mia nonna, sperando, le, mettendo le corna, che appunto vivono troppo di più, io ne avrò un altro po' di bisogno di questo supporto pedagogico, ma quando non ci sarà più lei, forse eh, mi affiderò a altre persone, non lo so, vediamo. Non voglio mettere nessuna voce in giro di nulla di questa una fesseria, però è così. Quindi cosa è combinato ieri in tutta la mattinata? Nulla, sono stata imposta a fare delle cose, delle pratiche, a, delle, a sbrigarmi delle pratiche insieme a questo supporto pedagogico. Fatto, devo fare lo speed che ancora non sono riuscita a entrare nel sito della, della posta perché non sono riuscita mi sono registrata ma non ho password e email niente di fatto devo rientrarci domani no, do, do, che, dove sto dicendo domani domenica vabbè era venerdì venerdì non se ne è fatto niente e quindi mi sa so che dovrò rientrare eh, lunedì prossimo questo lunedì che viene appunto che oggi è 22 23 22 sabato sarebbe oggi, 23 domenica e serve domani, 24, um, 24 lunedì appunto. Lunedì 24 o martedì 25. Vediamo. Perché, sperando che il giorno del mio compleanno, ovvero il 28, non mi, non mi si rompano i maroni per altre cose che non c'è bisogno. Poi, allora, avevo detto a una mia amica che volevo una cosa un po' più dai miei, un po' più bella, qualche pensierino, ma alla fine, pensierino, non me ne posso fare niente, anzi, non è che non me ne posso fare niente, sto già dicendo bagianate, anzi fesserie. Volevo un pensierino da parte dei miei, dei miei cari, dei miei cari, dei miei zii, ma niente pensierino perché mi sono comportata non male, di più. Non me le sto vantando, anzi sto dicendo che ho chiesto scusa, ma anche se non sono più in punizione, perché è una sorta di punizione quella che ho ancora, ma me l'hanno levata, se mi comporto bene, me, mi, mi, mi continuano senza punizione, altrimenti se rifaccio altre fesserie, la punizione continua, quindi devo stare attenta a ciò che faccio. Voi direte: ma perché? Cosa ti avevo convinto per comportarti così male? Raga, non posso dire qua tutto quello che succede su YouTube, perché YouTube è un conto, dire su, di certe cose che conviene su YouTube, cosa conviene su, al di fuori di YouTube. Se lo dico su YouTube, poi la gente può pensare che io sia una povera strega o stro, stronza disgraziata, scusate il termine, ma volgare. Ma è quello che mi succede a me quando faccio la scellerata. Eh, io lo so che sono brava, ma... Da, da, da davanti sembro bravissima ma da dietro nel senso quando chiudo la telecamera il concreto non c'è più di tanto perché non sempre mi comporta a modo ho dei pro e dei contro il mio carattere è un po una, mer, una m ma tante volte è un po del buono quindi bisogna, prendere, bisogna vedere più la parte buona che non quella cattiva e se vogliamo la cattiva appunto non è una bella cosa cioè quella cattiva bisogna trasformarla in una parte migliore di noi sempre tirare fuori la parte migliore di noi perché è così ragazzi è la verità e eh, eh sì, aspettate un secondo perché mi vedo un po storta ok e niente quindi praticamente preferisco tirare la parte ovviamente sembra scontata la verità la, la parte migliore di me Che non la parte migliore di me Come in ogni caso Non ogni essere eh, umano che si rispetti è la verità E perdonatemi tutte le pensiere Che ogni tanto tiro fuori in questo video Ma questo video vlog appunto Che, che riccio e, e niente Quindi è così Quindi niente ragazze Ieri sono stata appunto in giro, sono andata appunto in un, in un ufficio, ufficio non si può chiamare, beh, vabbè, in, un, in una specie di sala dove vanno tutte le ragazze ad aggregarsi per chiacchierare, socializzare, tutto quanto. Non so se la posso chiamare come aggregazione, come vogliamo chiamare noi, comunque sala è una specie di ufficio aggregazione, quello che vogliamo chiamarlo di solito c'è gente di solito ci vado quando non c'è nessuno perché voglio, chiacchierare, voglio pre, preferisco chiacchierare socializzare con questo supporto con questa ragazza barra pedagogica. Ehm, sì dicevo preferisco chiacchierare con lei parlare con lei socializzare con lei in in, in modo come si può dire eh, in, mo in modo. Aspettate, non viene in mente questa parola in eh, individuale, non con gli altri, non assieme agli altri. Individuale: come ecco viene il termine? Individuale perché con il in modo individuale è meglio perché a me non, so, non mi sento, non dico disagio, ma quasi perché con le altre persone a un certo punto diventa un po' mm, timida, non dico timida, ma tiro fuori una parte di me che non, non voglio che mi appartenga però quando vedo delle persone che a un certo punto fanno i, i, i bulli o le bullette tiro quella la parte più brutta che c'è di me cioè incomincio a fare la, la strega per non dire di nuovo l'esuberante, la, la prepotente insomma, non sono quella che voglio essere io cioè quella brava, quella perfettina, quella precisina, no sono semplicemente una ragazza che tante volte ha, ha le sue manie di pazzie le sue patologie un po' curiose, un po' strane è vero, non dovrei dire cose, queste cose su youtube ma anche questa è la parte che tiro fuori di me questo sfogo per farvi capire che non tutte rose e fiori quello che, che gira intorno a me o che vedete in me ecco perché tante volte vi dico si brava, si carina, come si brava, come si dolce quel dolce che c'è a a volte diventa un cioccolatino amaro ragazzi ma molto molto molto amaro ragazzi non vi, non vi dico perché sono così amara, perché a volte ho, ho delle pretese che non stanno in cielo e terra che potrei anche aspettare a avere queste, a, a pretendere tanto ho altre pretese che potrei anche, sì, sono le stesse pretese di quando voglio avere... voglio avere cose che non tutti si possono permettere tipo se voglio un nuovo telefono devo aspettare oppure accontentarmi di ciò che ho tipo voglio un nuovo rossetto, una palette che costa 30, 40, 60 euro anche lì me la devo studare, non è che posso permettermi tutti i giorni una nuova palette, un nuovo mascara o quel cacchio che mi pare a me me la devo sudare oppure se ho finito una cosa me la devo sudare nel senso la finisco o la recensisco recensisco ve ne parlo se eh, mia donna, il giorno che insomma il giorno che ha ah, qualche soldino in più ha raccimolato qualche soldo in più dai suoi impegni lavorativi e quant'altro perché vabbè, adesso non sto qua a parlarvi di che lavoro fa, fa, uh, fa la, faceva la commerciante ma sapete bene adesso che, che che soldi ne ha pochi però quelli che percepisce insomma dopo tutto quando ha soldi eh, qualche raccimolo di soldi in più anzi a me, me, me ne regala qualcosa per potermi comprare eh, quello che desidero più io in assoluto tipo se io voglio una palette vorrei anzi perché voglio, esiste solo nella corte del re, eh, ricorda, ricordiamocelo <ride> oddio mio beata convinzione come diceva qualcuno a me su youtube comunque stavo dicendo io preferisco anzi vorrei che le palette o quello che mi voglio comprare io farmi avere un po' più di tempo perché non è semplice farsi avere, avere tanto tempo quindi devo aspettare avere il tempo possibile e necessario per potermi comprare questa veleta palette. O che sia un mascara, un rossetto, una crema corpo, quello che è una striscia di pilatura. Vabbè, quelle vado dall'estetista, non ce ne ho bisogno neanche. Però per tutto il resto preferisco che vado a comprarmelo in profumeria oppure aspetto che lo finisco come per come in tutte le cose che si fanno quando si finisce una cosa si ricompra se non si è finita si aspetta a terminarla ma non è che per fare il video la devo terminare per forza a tutti i costi no perché già io non sono costante nella skincare come nel make up avete ancora visto per caso voi un video di trucco no perché non è che non ho voglia non ho proprio il tempo perché sto facendo altre cose Voi direte cosa stai facendo il nulla, nulla, nulla fotonico il nulla, anzi, il, il dolce fa niente, si può dire, no? che non ho fatto niente, non ve lo tratta fuori questo il dolce fa nulla, no? mi sto impegnando ad aiutare mia nonna in casa che è molto più importante di ed educarmi oppure sto facendo la spesa con mia nonna oppure, che ne so, cucinare non aiuto perché tanto lei mi dice che certe cose non le capisco quando le dico passami questa cosa, passami quell'altra non è che non la capisco ci è arrivato un bel po' di tempo, anche lì non mi giudicate perché anche lì ho, ho problemi tante volte a capire quando mi si dice una cosa lasciamo perdere. Quello è l'altro contrasto che non so quando vi dirò e se ne voglio parlare Già ve l'ho accennata anche qua Quindi tutto sommato sta il fatto che io devo capire quando mi si dice no o, o, o finisce lì Comunque niente ragazze eh, Ah tanto per dirci l'outfit ieri era col kimono che è collegato anzi c'è un cappuccio perché ha incluso un cappuccio e più ho la stessa borsa di tutte le altre volte questa è la mia borsettina con questo qua che si aggancia vedete questi, questi ormai si sono messi rovinati i gancetti maxelebra cioè i, i, i manici come potete ben vedere però io ho voluto come ho detto in un altro video che adesso non mi ricordo più quale sia comunque non importa questa che era un'altra borsa l'ho collegata a questa per non stare a comprarne altre che non va manco bene comprarne altre e niente mentre per i capelli e eh, i trucchi vado a mh, per i capelli ho preso un olietto che già avete visto in un video haul barra acquisti e mh, per, il, vi stavo dicendo, per le sopracciglia ho utilizzato Il solito matitina per le sopracciglia il gel pisante Anche per colorare le sopracciglia E un po' di mascara Che è sempre il solito che uso Quando intanto mi trucco in diretta con voi Qua su Youtube oppure Instagram Un po' di correttore Della L'Oreal Infalibro 327 Kashmir Vi sto citando tutto qua Perché ragazzi l'ho fatto ieri Come appena è ribadito, è ribadito Prima e, e appunto vi dicevo mi sono truccata ieri una cena di trucco un filetto così correttore e bronzer della Rimmel e basta un po' di burro cacao e null'altro perché andavo di fretta e andavo a fare la spesa non mi sembrava il caso di cedere nel trucco non lo faccio sempre di cedere nel trucco ma ieri appunto non ho voluto e ho voluto fare una cosa sobria proprio libera proprio vi ho proprio lasciato carta bianca per fare questo trucco come si può dire, cosa mi trucco oggi, cosa, di cosa scelgo un trucco normale, semplice non, non ho potuto fare stravizi perché già ero di fretta ero, stavo correndo come una trottola e quindi ho detto no, mi trucco normale semplice non ho fatto nulla di chissà che ragazze Niente ragazzi, adesso io vi lascio, allora ve l'ho detto, questo l'ho utilizzato ieri per aromatizzare, cioè per enfatizzare un po' di più il profumo della mia doccia appena fatta ieri. Ehm, ho utilizzato sia quel profumo lì che vi ho fatto vedere prima, all'inizio quando mi è scappato dalle mani, quando mi è sfuggito dalle mani, e più quest'altro, altea verde e verbena, ok? E niente... Questo ce n'è un 200 ml di prodotto per un Pau di 36 mesi. Non è male, dai. Peccato che l'altro non so dove sia finito, però beh. Ah, l'altro l'ho perso per strada, un profumo che avevo. Il disco e carcate, vabbè. Niente ragazzi, vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale per supportare il mio canale YouTube e soprattutto sto video che tra poco caricherò all'istante. E attivare la campanella e se vi iscrivete e spollicciare in su commentare e un bacio a tutte perché dopo farò un altro video di seguito questo sui prodotti beauty casa e appunto cura della persona cura della casa il bucato quello che sarà non lo so cosa stiamo su dentro perché non mi ricordo più comunque ciao a presto un bacio